Vediamo adesso con il solito algoritmo come funziona il ciclo FOR, quindi qui eh, l'ho già inserito e come ho fatto, sono andata sotto questa istruzione, ho cliccato e ho selezionato il ciclo FOR. Il ciclo FOR eh, ha al suo interno eh, per definizione un contatore che conta quindi quante volte devono essere eseguite le istruzioni. Eh, quindi ho inserito una variabile eh, i che funziona da contatore che parte da 1 e arriva fino ad n con step 1 questa variabile quindi sono andata a dichiararla insieme ad n e ha finito come variabile intera eh, chiaramente però è necessario conoscere il valore di n quindi prima dell'inizio del ciclo for bisognerà chiedere all'utente eh, quante volte quindi quanti prezzi scontati vuoi calcolare e poi andare a leggere la risposta con un'istruzione di input. Okay. A questo punto N è noto, quindi il programma sa quante volte deve eseguire questo ciclo. Vediamo come è tradotto, eh, questa non ci serve più, come è tradotto in Python. Ecco qua, allora eh, possiamo controllare, vediamo che scrive eh, per i che, va, che varia in un range da 1 a n più 1 con passo 1, esegui queste istruzioni, esattamente come avveniva in while, le istruzioni che fanno parte del ciclo hanno un'indentazione maggiore. Quello che notiamo di diverso da quello che abbiamo scritto noi nel diagramma di flusso è che qui i c'è scritto che va da 1 a n più 1 invece che da 1 a n. In realtà eh, questo è semplicemente perché in Python il range a cui appartiene i funziona in questo modo. Il primo numero che inseriamo, quindi il numero iniziale da cui deve partire a contare, è incluso, mentre l'ultimo è escluso. Quindi se voglio che conti fino ad n, il primo numero è escluso, quindi quello che devo mettere qui, è n più 1.